Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video, ben ritrovate dopo tantissimo tempo. Era davvero parecchio che non condividevo con voi qualche idea o non chiacchieravo con voi. Ecco perché ho voluto fare questo piccolo preambolo. Eh, volevo, ci tenevo a salutarvi proprio personalmente e a ringraziarvi di essere qui con me nonostante il mio lunghissimo eh, silenzio. Ho infatti preso una lunga pausa, ma sono tornata, per la vostra gioia, è vero, sono tornata con le mie idee da creatrice della domenica. Quindi spero che vi piaceranno, ricordatevi che come sempre sono autodidatta e quindi magari la tecnica non è proprio quella giusta, quella professionale, però è una tecnica che è basata sulla mia esperienza. Per cui se riesce a me può riuscire veramente qualsiasi creatrice della domenica, come mi definisco io, proprio a tempo perso. Detto questo ho eh, per voi un po' di progetti che al momento sono sulla carta, stanno prendendo corpo in questi giorni, ci sto lavorando e quindi nelle prossime settimane ve li condividerò, eh, che hanno come filo conduttore l'aia, il country, eh, un po' la rusticità della campagna e eh, come filo conduttore hanno proprio la gallina eh, pina presente che fa un po la prepista quindi la troverete un po anche negli altri eh, progetti se vi seguite su instagram e se non lo fate andate a farlo eh, troverete uno spoiler eh, di quello che sarà il prossimo progetto perché infatti io lì ho fatto intravedere a cosa sto lavorando e quindi tra le storie forse un post capite quale sarà il prossimo progetto detto questo io spero che la gallina pina vi piaccia io l'ho terminata con un fioccone di juta un po' sfrangiato proprio a sottolineare la rusticità dell'aia e eh, questa gallinella se volete potete ingrandire il cartamodello riempirlo di sabbia o sasse e trasformarla in un fermaporta per cui vedete voi o decorazione o fermaporta funziona uguale eh, a me piace tantissimo i cartamodelli di tutti i miei progetti sono a disposizione ma non per tutti per cui vi invito a eh, contattarmi tramite email ve la lascio qui o nell'info box eh, per chiedere informazioni poi qualsiasi dubbio, consiglio, domanda abbiate sotto nei commenti scrivetemi sarò lieta di rispondervi e spero che vi divertiate quanto mi sono divertita io a realizzare questo progetto con voi e che gli altri vi piacciano se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche perché appunto sarà una primavera davvero ricca di progetti a tema gallina <ride> e niente, volevo dirvi solo che mi siete mancati sono felice di essere tornata, spero anch'io di esservi mancata un pochino e se vi piace questo progetto lasciatemi un pollicione in su a presto ciao per la vostra gallina vi occorrerà dell'imbottitura piatta va benissimo anche il filtro della cappa dell'interfodera per borse per dare sostegno del tessuto di cotone non elasticizzato color rosso per il becco e la cresta del tessuto da arredamento per la pancia e le ali a vostro piacimento del tessuto di cotone a contrasto, anche qui non elasticizzato, per il corpo. Prima di incominciare il vostro lavoro, abbiate cura di stirare molto bene le stoffe, perché vi aiuta tantissimo questo passaggio. Vi occorrerà poi del colore per stoffe nero o un rapido, un pennarellino per gli occhi. Del colore per stoffa bianco per disegnare i punti luce. Un bulino dalla punta piccola e un bulino dalla punta medio-grande per disegnare i punti luce, una forbice semplicissima per tessuti e lama liscia. E se l'avete, ma non è fondamentale, per questo non l'avete, non state a impazzire. Una forbice con la lama a zigzag, questa vi aiuta molto se avete un tipo di tessuto che sfilaccia oppure nelle linee curve vi evita di fare un bel po' di tagli spigli e clip come se piovessero per tenere fermo il lavoro quando andrete sotto macchina, dell'imbottitura da cuscino per riempire la nostra gallina e del fard per le guance. Prendete l'interfodera, appoggiate il lato con la colla al piano di lavoro e sull'altro lato, quello che è rivolto verso di voi, quindi quello senza colla, con una penna che possibilmente scrive, andate a riportare il cartamodello in doppio. Con la forbice a lama liscia andate a ritagliare la sagoma tenuta sul vivo, cioè seguendo proprio il tratto che avete disegnato, senza lasciare alcun margine. La sagoma che otterrete la andrete poi a stirare sul tessuto d'arredamento che avete scelto per la pancia. Questo è quello che dovrete ottenere, mi raccomando non usate il vapore perché annulla la colla. Adesso dobbiamo ritagliare questa sagoma ancora una volta sul vivo utilizzando la forbice a lama liscia, perché vi raccomando questa forbice? Perché dà un taglio netto e sarà poi più semplice andare a applicare la base al corpo della gallina. Mettete ora da parte la base, la riprenderete più tardi e dedicatevi alla cresta, per cui prendete il tessuto di colore rosso, ritagliate un rettangolo all'incirca di 5 cm x 10 cm che piegherete a metà e riportate il cartamodello della cresta ovviamente sul lato posto verso di voi. Allungate un pochino il cartamodello alla base della cresta. Dopodiché prendete l'imbottitura piatta, ritagliate un rettangolino grande come quello che avete creato, insomma, eh, andatelo a posizionare alla base, quindi prima l'imbottitura piatta, poi il tessuto in doppio, ovviamente col disegno del cartamodello verso di voi, così vedete cosa state cucendo, e andate sotto macchina. Se volete potete applicare uno spillo o una clip per tenere fermo il tutto. Una volta che avete cucito la vostra cresta, mi raccomando, ritagliate l'eccesso di tessuto e risvoltatela con cura e attenzione perché è molto facile eh, quando tirate fuori le tre cunette della crestina bucare la stoffa. Il mio consiglio è quello di utilizzare delle pinze a punta piatta, come questa a punta arrotondata, proprio per non bucare la stoffa. Tirate bene fuori le cuciture e dategli una stiratina. Prendete ora la stoffa per il corpo e riportate il cartamodello della gallina. Mettetela in doppio, dritto contro dritto, e tra i due dritti andate a posizionare la cresta all'ingiù, come vi sto facendo vedere. Ovviamente alla sommità della testolina della nostra gallina, in questo punto. Dovete centrarla, quindi mettetela meglio che potete tra le due stoffe, avendo la cura di lasciare mezzo centimetro che sborda, in questa maniera. Questo vi servirà perché quando andrete a risvoltare la gallina la cresta sarà ben fissata al capo della, del pollo. Insomma, Una volta che l'avete centrata e messa in posizione andatela a bloccare con degli spilli oppure con delle clip. Io mi trovo meglio con le clip perché mi sono abituata a usarle per le, quando faccio le coperte patchwork, per cui uso queste clip qua lunghe, ne metto un paio, così non si muove più. Prima di andare a cucire il corpo della gallina, eh, prendiamo la nostra, prendete, riprendete la vostra base e andate a segnarvi i punti che delimiteranno la parte che dovete cucire per cui appoggiate la base della pancia quella in linea retta alla base del corpo della gallina dopodiché dovrete praticamente piegare la stoffa seguendo il disegno quindi la parte dritta contro la parte dritta risvoltate la stoffa in questa maniera e poi con una frizione andate a segnarvi il punto in cui la stoffa della pancia va a toccare il corpo della gallina Credetemi è uh, più difficile spiegarvelo che, farvelo, che farlo, quindi <ride> seguite quello che sto facendo, ovviamente dovete fare questo passaggio per tutti e due i punti, questo delimiterà quello che dovete cucire, per cui la parte sottostante questa andrà lasciata aperta, mentre la parte sopra questa andrà cucita, andate sotto macchina. Una volta fatto ritagliate la stoffa in eccesso e andate ad applicare la uh, pancia della gallina aiutandovi con le clip. Questo è il passaggio più difficile in assoluto, quindi alzate un lembo, posizionate ancora qui la parte dritta contro la parte dritta della base della gallina e con le clip, clip andate a fermare il tutto. Se volete potete usare gli spilli, personalmente io trovo che le clip tengano più fermo il lavoro quando andate sotto macchina, però è una scelta mia. Quando la parte del disegno curva, come in questo caso, andate a praticare un paio di taglietti nell'angolo. In questo vi permetterà di dare più flessibilità alla stoffa irrigidita dall'interfodera e vi permetterà di seguire perfettamente il disegno che avete eh, creato, per cui fate questi due taglietti, fermate l'angolino con una clip e questo lavoro dovete farlo per tutti e quattro gli angoli sarà più facile anche cucirla dopo. Dopodiché proseguite e non spaventatevi se eh, la base, la parte della pancia vi risulta più lunga del corpo e sborda. Io l'ho lasciata volutamente più lunga per permettervi un po' di gioco. Questo è quello che dovete ottenere e ricordatevi quando andate a cucire di lasciare un'apertura alla base di circa tre dita per poter risvoltare poi la gallina. Quindi andate sotto macchina e cucite. Questo è quello che dovete ottenere. Adesso rifinite la stoffa, fate i taglietti e da questa apertura risvoltate la vostra gallina. Ovviamente queste due punte andranno tagliate questo è quello che otteniamo prima di procedere andate a tendere bene le cuciture a tirare fuori la codina e a stirare la gallina prima di eh, procedere all'imbottitura io uso queste pinzone e con calma vado a imbottire bene soprattutto la coda e la testa della gallina così non si accascia una volta fatto tirate fuori i quattro angoli come vedete, vedete come viene bene facendo questi taglietti e se volete fare il fermaporta, questo è il momento per inserire la sabbia, i pesi o i sassolini. Poi tendiamo la stoffa per far combaciare i due lembi. Io la fermo con due clip. Potete usare anche le mani o semplicemente degli spilli, e con dei punti nascosti andate a chiudere l'apertura che avete lasciato. Potete anche cucire la macchina se volete, però secondo me rimane un salsicciottino in estetico. Io preferisco dare due punti a mano con proprio la tecnica del punto nascosto perché così sembrerà cucito in un'unica soluzione e non si vedrà. Ecco fatto: la nostra gallina sta ora in piedi e comincia veramente ad avere la forma di un pollo. Dedicatevi ora al becco, riprendete la stoffa rossa, doppiatela, disegnate questa sorta di V una sorta di triangolo senza base se vogliamo e eh, che lascerete aperto, quindi andate a cucire eh, la V dopodiché eh, ritagliate l'eccesso di stoffa che non vi serve e risvoltate con cura il becco mi raccomando spingete il punto in cui si incrocia bene fuori adesso non serve riempirla tantissimo procedete piano piano, al massimo la infilate con le pinze in corso d'opera mentre la state attaccando l'importante è che la prima imbottitura che inserite la inserite fino in fondo in questo punto in modo che sia bello cicciotto piegate poi i lembi, ripiegateli per togliere lo zizzago, insomma, per non avere eh, l'orlo vivo, e andatela a posizionare sulla faccina della gallina con degli spilli, Ovviamente siate più bravi di me, centrate la cucitura, e potete incollarla oppure cucirla a mano. Adesso riprendete la stoffa della pancia, doppiatela, quindi ripiegatela, e andate a riportare il cartamodello delle alucce. Riprendete la imbottitura piatta e mettetela sotto. Il lavoro è esattamente lo stesso che avete fatto per la cresta, con l'unica differenza che l'ala non va lasciata aperta. Quindi fissate l'imbottitura piatta alla stoffa con degli spilli. Poi non vi preoccupate perché essendo una linea curva è difficile da gestire e poi da chiudere perché viene sempre più storta. Allora, noi andremo a cucire lungo tutto il disegno senza lasciare aperture. Tanto poi praticheremo un taglietto a metà dell'ala eh, per poterli svoltare Quindi fissate molto bene l'imbottitura piatta e andate poi a cucire. Ora dividete le ali, togliete gli spilli e ritagliate l'eccesso di stoffa. Io utilizzo la forbice a zigzag. Uh, se non l'avete utilizzate la forbice normale, ricordatevi nelle linee curve di fare i taglietti soprattutto dove uh, in questi punti qua, dove l'ala fa questa cresta, andate uh, vicino alla cucitura uh, questo vi aiuterà nel risvolto adesso dobbiamo praticare un taglio uh, sulla parte di stoffa che rimane verso di noi, quella senza Uh, imbottitura per intenderci usate questo attrezzino che è quello per scucire o per fare le asole e eh, dovete stare molto attenti perché questo è il passaggio più delicato perché dovete prendere solo una delle due stoffe non tutte e due altrimenti rovinate l'ala quindi avendo cura di prendere solo un pezzo di stoffa fate un taglietto da un centimetro, un centimetro e mezzo circa, vi do un piccolo consiglio: una piccola dritta: tagliate, fate un taglio a croce come ho fatto io con la forbice. Questo vi aiuterà molto a risvoltare. Dopodiché, appunto, procedete a risvoltare la vostra letta. dovete tenere eh, questa sorta di tulipano, eh, andatela a stirare bene, come sempre, e, eh, è solo un fattore estetico, ma a me piace di più, eh, andate a ribattere a mezzo centimetro dal bordo, secondo me rende l'ala più bella, non è fondamentale, se non volete farlo potete non farlo, io qui ho preferito ribattere tutte e due le ali eh, con una cucitura a mezzo centimetro dal bordo, ed ecco qua le ali sono fatte. Andate adesso a posizionarle sul corpo della gallina mediante l'uso degli spilli. Posizionatele come volete. Io le ho messe un po' storte, ma voi potete fare veramente come più vi aggrada. Ovviamente, tentate di metterle in simmetria, quindi non che un'ala sia più avanti dell'altra, eh, tentate di metterle meglio possibile. Aiutatevi con gli spilli. Mettete a scaldare la colla a caldo, se non l'avete potete cucirle senza problemi e poi con calma andate a incollare l'ala sul corpo della gallina. Eh, io vi do questo piccolo consiglio, mettete la colla sulla luccia e non sul corpo della gallina perché se sbagliate è più facile nascondere eh, il pasticcio, quindi eh, non rimane rovinato il corpo della gallina perché poi togliere la, calda, la colla a caldo dalla stoffa è un po' antipatico sollevate un lembo come sto facendo io e mettete un goccino di colla premete aspettate un attimo eh, che si fissi e poi andate avanti e pian piano fate tutto il contorno dell'ala attenzione se usate la colla a caldo a non scottarvi non fate come me che ho sempre di quelle vesciche che tutte le volte faccio l'eroina e mi scotto sempre <ride> comunque una volta finita di attaccare la prima ala, procedete con, ovviamente con la seconda ala, se no il nostro pollo poveretto rimane con un'ala sola. <ride> Ed ecco qua la nostra bella gallina. Adesso mettetevi vicino degli due spilli. il rapido o eh, il colore per tessuti nero, la friction che eh, vi aiuterà a disegnare gli occhietti, io preferisco utilizzare questo per farli, però... Se volete potete semplicemente usare della tintura per tessuti, potete fare due pellini con gli spilli e eh, il colore per tessuti bianco per i punti luce, quindi portatevi anche uno straccetto e i bulini. Adesso andiamo, andate a posizionare i due spilli per eh, mettere gli occhi mi raccomando non fate come me che come sempre faccio le cose storte, non li becco mai al primo colpo, li faccio sempre uno su e uno giù, state attenti, posizionate i vostri spigli e una volta ottenuto l'effetto che volete messi dove più vi aggradano potete procedere uh, con la friction a segnare i punti, io preferisco usare questa penna perché con il calore svanisce per cui io faccio il disegno dell'occhietto eh, dopodiché lo ripasso e poi con un colpo di, di ferro da stiro lo faccio sparire per cui adesso disegnatevi i due contorni degli spilli in modo per di capire più o meno dove andare a fare l'occhio eliminate i due spillettini una volta che avete fatto la traccia poi il mio consiglio è di disegnarlo prima con la friction almeno a me fa stare più sicura perché mi è già capitato altre volte di sbagliare quindi con la frizione andate a fare proprio il perimetro dell'occhio e poi con il rapido, col penarellino andate a uh, rifare il contorno dell'occhietto e a colorarlo mi raccomando ripassatelo un po' di volte per dare un pochino di intensità all'occhio Adesso, una volta terminato questo passaggio, prendete eh, il colore per tessuti bianco e il bulino con la pi testa piccolina e andiamo a fare semplicemente due puntini per dare profondità e vita all'occhio, altrimenti è piatta quindi con calma appoggiate la mano sulla testa per stare più fermi e andate a fare questi due puntini, um, sono praticamente equidistanti, per cui da un punto e dal lato opposto dovete farli, uno più grande e uno più piccolo, questo è proprio per dare movimento e profondità all'occhietto, ovviamente la stessa cosa dovete farla anche eh, nell'altro occhio, Adesso è il momento di truccare la nostra gallina e quindi andate a prendere il fard. Va benissimo qualsiasi tipo di fard, il fard dei cinesi, il fard delle bambole, il fard di vostra figlia, il fard che vi è scaduto sei mesi fa. Eh, io uso questi di Make Up Revolution, tanto perché non li, cioè, sono quelli più economici che ho trovato, non c'è bisogno che spendiate follie nei trucchi delle bambole questa è un po' una moda, tanti hanno lanciato la propria linea trucchi per bambole, prendetevi un, un pennellino da sfumatura come questo, questi sono semplicemente pennelli da trucco che io non usavo, che mi hanno, mi hanno regalato ma io non ho mai usato, e andate a sfumare il fard con dei movimenti uh, rotatori uh, sulle guanciotte della gallina. Se, come nel mio caso, uh, il pennello è troppo morbido, provate a cercare un pennello un pochino più rigido. Uh, io avevo trovato dei pennelli della pupa che erano troppo duri da usare sulla mia faccia e li ho tenuti per le bambole, che sono questi che adesso vi faccio vedere. Hanno la punta piatta e tonda e questo uh, mi aiuta tantissimo a fare questo tipo di lavoro comunque con dei semplici movimenti rotatori riuscite a fare tranquillamente le guance per quanto riguarda il colore vedete voi eh, c'è chi la vuole più sfumata chi meno sfumata a me piace carica di colore e quindi mi piace proprio che abbia due bei pomelli rossi <ride> che dà un'aria di salubre alla gallina una volta che avete ottenuto il grado di, di sfumatura che più vi piace andate a riprendere il colore per tessuti bianco e il bulino, quello con la punta media e grossa andiamo a creare tre piccoli punti luce sulle guanciotte della nostra gallina utilizzando eh, quello a punta grossa verso il becco quindi all'interno della faccina e quello con la punta più piccola per fare due puntini all'esterno come vi sto facendo vedere io Andate con calma a fare questo passaggio perché a me è capitato più di una volta di prendere dentro quel col colore e fare delle orrende strisciate. Per cui andate con calma, appoggiate la vostra mano in modo che sia ferma e andate a fare questi tre puntini: uno più grande e due più piccoli. Questo serve proprio per dare un po' di movimento e per renderla più dolce. La vostra gallina è praticamente finita, adesso potete terminarla come volete, potete mettere un pizzo, un nastro, quello che più vi piace, io l'ho terminata così. Spero che vi sia piaciuto, vi do un bacio e al prossimo video, ciao!